Benvenute e benvenuti nella prima tappa della prima parte del percorso di aggiornamento sul volume complementare del quadro comune europeo di riferimento del 2020, intitolata Il volume complementare come strumento user friendly e suddivisa in due sezioni. Iniziamo con la prima sezione, i colori guida. Come si presenta il volume complementare? In una nuova veste user-friendly, dove i colori sono una guida fin dalla sua copertina. Blu per la ricezione, rosso per la produzione, lilla per l'interazione, arancione per la mediazione. Azzurro per la competenza linguistica, verde per la competenza sociolinguistica, porpora per la competenza pragmatica, viola per la competenza plurilingue e pluriculturale. L'assetto teorico del quadro comune europeo di riferimento rimane inalterato, è infatti possibile rifarsi alla descrizione del 2001. L'uso della lingua, incluso il suo apprendimento, comprende le azioni compiute da persone che, in quanto individui e attori sociali, sviluppano una gamma di competenze sia generali sia nello specifico linguistico-comunicative. Gli individui utilizzano le proprie competenze in contesti e condizioni differenti e con vincoli diversi per realizzare delle attività linguistiche. Queste implicano i processi linguistici di produrre e o ricevere testi su determinati temi in domini specifici, con l'attivazione delle strategie che sembrano essere più adatte a portare a buon fine i compiti previsti. Il controllo che gli interlocutori esercitano su queste azioni li porta a rafforzare e a modificare le proprie competenze. Se l'assetto teorico rimane inalterato, non ritorniamo su di esso, il volume complementare amplia notevolmente la visione del Quadro Comune Europeo di Riferimento del 2001 particolare come vedremo con lo sviluppo delle aree della mediazione, dell'interazione e del plurilinguismo, ma non solo. Prima però di entrare nei dettagli dei contenuti, capiamo come consultare efficacemente questo documento. La sua stessa suddivisione ci aiuta a capire come fare. L'introduzione presenta il volume complementare e i cambiamenti che ci sono stati dal 2001. I quattro capitoli che seguono sono dedicati alle attività linguistico-comunicative e alle relative strategie ricezione, produzione, interazione e mediazione con le relative scale. Segue un capitolo dedicato alla competenza plurilingue e pluriculturale poi un capitolo dedicato alle competenze linguistica, sociolinguistica e pragmatica e un altro capitolo alle competenze linguistica, sociolinguistica e pragmatica nella lingua dei segni. In ultimo vi sono le ricchissime appendici che sono per alcuni argomenti delle espansioni e dove si trova anche la griglia di autovalutazione aggiornata. Figure e tavole permettono di avere uno sguardo panoramico e intuitivo sui diversi argomenti. Per esempio, il capitolo sulla ricezione è introdotto da questo schema che ne presenta le attività e le strategie attraverso la denominazione di tutte le scale previste. Ogni scala di descrittori è preceduta da una spiegazione sommaria dei descrittori stessi, i cosiddetti concetti chiave resi operativi. Per esempio, la scala dell'attività linguistico-comunicativa guardare la TV, film e video è preceduta da questa spiegazione. Questa scala comprende materiale video in diretta o registrato e ai livelli superiori i film. I concetti chiave resi operativi nella scala sono seguire il passaggio da un argomento all'altro e individuare i punti importanti. Individuare i dettagli, le sfumature e i significati impliciti livelli C. L'esposizione da un uso standard, lento e chiaro alle capacità di far fronte a espressioni gergali e idiomatiche. Segue a questa spiegazione la scala con i descrittori. Questa scala è un esempio dei cambiamenti dal 2001 al 2020. Tutti i descrittori del 2001 sono stati riportati e ne sono stati aggiunti dei nuovi. Non spaventi la grande quantità, scale e descrittori vanno consultati all'occorrenza, non di certo letti tutti in una volta. Ma attenzione, nel volume complementare del quadro comune europeo di riferimento del 2020, i descrittori precedenti non si distinguono da quelli aggiunti. Riportiamo qui la stessa scala mettendo in evidenza i descrittori del 2001 in blu e quelli nuovi in nero. È da notare che i descrittori nuovi si trovano a tutti i livelli. Per poter essere facilmente utilizzabili, i descrittori contengono soprattutto aspetti concreti e osservabili della prestazione comunicativa. Il loro ampliamento mira a soddisfare un maggior numero di bisogni che si sono venuti a creare con l'aumento della diversità linguistica e culturale della nostra società. Infatti ci serviamo delle scale dei descrittori in primo luogo per identificare quali siano quelli rilevanti per soddisfare i bisogni di un particolare gruppo di apprendenti e solo in secondo luogo per stabilire quale livello questi apprendenti devono conseguire per raggiungere i loro obiettivi. L'immediatezza e la trasparenza, il senso di chiarezza e di definizione dei descrittori permettono agli apprendenti stessi, se adulti, di negoziare con l'insegnante quali sono loro necessari per diventare capaci di utilizzare la lingua più che per studiarla senza uno scopo effettivo. I descrittori sono dunque fondamentali per far mettere, se si è insegnanti e mettere, se si è apprendente, in azione le competenze. Data la loro importanza nel quadro comune europeo di riferimento, ancor più nel volume complementare, nella seconda parte di questa prima tappa comprenderemo come utilizzarli al meglio.